ciao ti spiego questa pillolina di basso in slap abbastanza avanzata uh, come accordo tengo un si minore settima le note reali che vado a suonare all'interno del groove sono si naturale basso la sua acuta tasto 7 corda di re tasto 9 corda di re scusa il uh, re naturale tasto 5 corda di la e poi vado ancora a mettere fa diesis e la naturale tutto il resto sono delle ghost note che vanno ad incastrarsi uh, entriamo con un ottavo in si fatto in emmeron quindi solo con la mano sinistra ok poi ho Uh, due ghost, una col pollice sulla corda di Mi e una strappata sulla corda di Sol. Poi vado a mettere un'altra Hammer On sulla nota Si eh, alla, alla sua ottava, quindi che, al tasto che ti dicevo prima, al 9. Poi vado a mettere un Re sempre in Hammer, attenzione. Sempre, tra l'altro, dopo che ho suonato... Eh, la nota in emmer vado a mettere ghost ghost anche il su si sì, prima me lo sono dimenticato di dirtelo si sì. quindi la, la ghost la posso fare sia, sia qua sulla corda di re quella in thumb eh, che volendo anche ancora sulla corda di mi o qua oppure seguo è abbastanza indifferente a me viene più facile forse da seguire anche sul re quindi faccio re con le due ghost quindi sempre thumb e sempre strappato in questo modo è eh? ok ghost thumb ghost strappata dopo partono le terzine di sedicesimi In pratica faccio sempre la stessa cosa di prima, solo che qua c'è un'accelerazione perché mentre prima erano sedicesimi, qua sono terzini di sedicesimi, come vedi anche dalla partitura. F faccio fa diesis con l'anulare, sempre in emmer, emer eh? thumb, pluck, emmer, thumb, pluck. L'ultimo emer l'ho fatto sul La naturale, te lo faccio tutto lento. Adesso un po' più veloce. Un bel incastro, vero? Esercitati, fammi sapere se riesci a suonarlo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao Carlo!